Quella che abbiamo di fronte non è una crisi come le altre, non è un qualcosa che preluda, come tutti ovviamente i media eh, ci raccontano, a una soluzione, a una fuoriuscita no, che in qualche modo ci consente di ritornare alla situazione precedente, ma è un processo di declino di tempo lungo dell'Europa, della civiltà occidentale in generale e ovviamente anche e soprattutto di questa piccola Italia. Questo per me è molto importante perché, come dire, la cornice eh, dei rendimenti decrescenti, la cornice eh, evolutiva che ho cercato di tracciare nel mio libro, eh, come dire, cambia direi alla radice eh, la lettura della situazione e quindi anche le proposte eh, di intervento, no? le, le, le, il modo stesso con cui ciascuno di noi può immaginare eh, la propria strada per fuoriuscire appunto da, da questa situazione. Lo dico con una battuta, no? eh, tutto l'immaginario che sta attorno, credo, a no? una figura eh, come Renzi, eh, qual è, se non quella, di dare, come dire, no? forse più di altri, una lettura tutto sommato positiva no? Del, della situazione, una speranza di ritornare alla, alla crescita. No? devi tornare al mondo che era negli anni 80, 90 e no, in qualche modo riuscire a, a recuperare, no? l'Italia deve ritornare ad essere competitiva, eccetera. Questa cornice è esattamente quella che dal mio punto di vista ci impedisce di uscire dalla situazione in cui siamo. No? Dobbiamo abbandonare questa cornice, capire che quello che abbiamo di fronte è un processo è un processo progressivo no? Eh, no, il declino dell'Italia non è eh, appunto una questione legata alla congiuntura è un, è un processo di trasformazione di tempo lungo e la cosa fondamentale è capire che le cose stanno così e a partire da questo eh, reinventare diciamo, le possibilità di soluzione ovviamente il discorso è molto complicato ma Decrescita per me significa oggi innanzitutto capire la cornice evolutiva in cui eh, ci troviamo. La prima cosa che direi è semmai domandarsi come mai è stato possibile pensare che l'economia non fosse sottoposta alle leggi della natura, alle leggi della fisica e in particolare ovviamente al secondo principio della termodinamica, questo un discorso che ci porterebbe lontano, ovviamente a che vedere con la divisione dei saperi, col fatto che l'economia nell'Ottocento soprattutto è diventata una scienza autonoma e che ha pensato di potersi pensare indipendentemente insomma, dai fondamenti fisici e biologici. Per quale motivo l'economia è soggetta a legge della termodinamica? Ma perché qualsiasi attività, qualsiasi processo di trasformazione, no? perché questo poi è fare economia, prendere delle cose, trasformarle e cercare con questo di, di creare un valore, insomma, e ogni processo di trasformazione richiede energia, eh, richiede calore, e questo calore ovviamente si disperde e una volta disperso non può più essere recuperato, no? quindi la vita stessa, è la vita di ciascuno di noi, di ciascun animale, no? in quanto tale, in quanto esseri viventi, esseri biologici, è sottoposta alle leggi della termodinamica e ancora di più ovviamente processi che coinvolgono strutture enormi no? come può essere che ne so, la produzione di, di automobili o di mais o di animali per l'allevamento intensivo per il consumo di carne, tutti questi sono processi fortemente entropici che impattano significativamente sul, sulla natura e sui i fragili no? equilibri dell'ecosistema questo è davvero un passaggio come dire di visione del mondo no? eh, nel senso che immaginare eh, la nostra vita le nostre attività non solamente economiche come un qualcosa che si svolge come dire all'interno di, di limiti no? all'interno di soglie che per quanto difficili da determinare, alle volte in movimento, ci sono, no? E ci sono per eh qualsiasi processo oserei dire, no? sia in ambito fisico che in ambito biologico che in ambito sociale, no? esistono delle soglie, quindi esistono eh, come dire, processi, strutture che hanno una misura giusta, no? una scala giusta e a quella scala tutto funziona bene quando si raggiunge o si supera quella scala, si raggiungono dimensioni enormi come sono oggi le imprese di produzione, ovviamente ancora di più le strutture finanziarie che le controllano, ma ovviamente anche così, insomma, le grandi burocrazie, le grandi amministrazioni, le grandi, il gigantismo no? a cui siamo purtroppo sempre più abituati. Anche L'Unione Europea secondo te anche, anche? certo, anche in qualche misura queste megastrutture europee, tutto questo eh, è al sopra dei limiti no? non ha una misura giusta quindi ritrovare la giusta dimensione il limite è il fondamento direi della visione eh, a cui noi ci ispiriamo una cosa che mh, mi sembra importante sottolineare è che comunque la tecnologia non è un processo come dire continuo, no? in qualche modo l'immaginario dominante oggi tende, così sottoponendoci a continue no? innovazioni, tende a farci pensare che l'innovazione sia un processo sostanzialmente continuo e che quindi vada semplicemente incrementato, accelerato, favorito, non è così. Le innovazioni sono molto diverse tra loro, seguono processi di tipo ciclico e eh, come diceva Giorgesco con una frase che credo rende eh, l'idea esistono alcune innovazioni che hanno un carattere prometeico cioè aprono completamente nuovi scenari nuovi eh, spartiacque entropici addirittura no? per esempio con la rivoluzione legata alla macchina a vapore prima e poi al motore scoppio eccetera, no? si sono aperti nuovi eh, nuove fonti di, di energia, no? il carbone appunto prima, il petrolio poi, che hanno aperto a cascata eh, delle vere e proprie eh, rivoluzioni. Con tutta una serie ovviamente di innovazioni è accaduta, e, però ecco appunto le innovazioni prometeiche, innovazioni di questo genere non accadono tutti i giorni. No? Lui riteneva che nella storia dell'umanità solamente due o tre cicli di innovazioni potessero. Eh, ri, avere questo carattere di aprire completamente nuovi scenari, perché poi che cosa accade? Che quando eh, diciamo così una, una tecnologia raggiunge la sua maturità, no? la sua e quindi, se vogliamo, un picco di, eh, di efficienza e di diffusione, se vogliamo, anche sul mercato, ebbene, eh, da un certo punto in poi eh, comincia a costare sempre di più, per esempio, la materia di cui si nutre, eh, e comincia quindi un ciclo di appunto se vogliamo raggiungimento di un picco di una sorta di maturità e poi dopo un, un declino no? quindi ciascuna eh, innovazione va vista come un processo ciclico piuttosto che come un processo lineare e a una fase di espansione a una fase di maturità segue necessariamente una fase di declino. No, è chiaro che se vogliamo fare più pizza abbiamo bisogno di più farina, di più pomodori e di più energia, anche se abbiamo un forno tecnologicamente avanzato o due cuochi al posto di uno. Questo ci fa capire molto bene come rispetto soprattutto a certe risorse fondamentali, a certe materie prime fondamentali, l'innovazione tecnologica comporta comunque un maggiore eh, impatto sull'ecosistema, una maggiore diciamo, quantità di eh, materie prime, di materia e di energia piuttosto che non il contrario. E poi soprattutto, questo è un aspetto che spesso non si coglie, la maggiore complessità della tecnologia comporta in generale un maggiore impiego di energie e di risorse. Fare cose più complesse difficilmente si riesce a fare con meno energia e con meno materia. No, il tentativo che io faccio nel libro di portare anche dei dati, insomma, no? delle evidenze empiriche piuttosto consistenti su eh, un processo di declino o più precisamente di rendimenti decrescenti che si sta manifestando in vari ambiti, quindi a partire da quelli più eh, legati alla natura fisica diciamo, dei processi, quindi appunto l'agricoltura ovviamente, innanzitutto l'energia, eh, sull'energia è molto evidente come per esempio negli anni diciamo, dell'abbondanza no? eh, che sono stati eh... Occidente, essenzialmente i primi decenni del secolo, gli anni 20, gli anni 30, l'energia che proveniva essenzialmente dal petrolio era estremamente abbondante, questo significa che per dare una misura era eh, possibile con eh, diciamo un barile di petrolio, eh, con l'energia impiegata eh, per estrarre il petrolio, con un solo barile se ne ottenevano 100 in, in cambio. Oggi siamo attorno a 1 a 15, no, eh, oggi ovviamente c'è molta retorica sull'innovazione tecnologica, ma se pensiamo ad alcune, ad alcune cose anche abbastanza banali, come per esempio la velocità di spostamento dei nostri mezzi, pensiamo all'aereo per esempio, no? eh, negli anni 50 i nostri aerei a reazione grosso modo sorvolavano gli oceani alla stessa velocità degli aerei attuali. Questo eh, in realtà ci dice una cosa che è molto più potente di quella che io ho cercato di dimostrare nel libro e cioè ci dice che non c'è più incremento di velocità. In realtà quello che io ho voluto dire è semplicemente che questi incrementi sono andati rallentando. Il punto è che nessuna società può continuare all'infinito in un processo in cui ciò che ciò cioè in cui investe le proprie risorse fondamentali, restituisce sempre di meno e costa sempre di più. La decrescita, eh, dice spesso Latouche, e credo abbia ragione, eh, non è una formula, è una matrice di possibilità, questo è importante, per cui quello che accadrà ovviamente... Eh, nel Texas piuttosto che in Grecia o in Cina è ovviamente molto diverso. E le strade che quindi no, diverse diciamo così, società no, in qualche modo seguiranno in questo percorso, eh, in parte dal mio punto di vista inevitabile, sarà ovviamente molto diverso. Non possiamo non possiamo racchiuderlo in una formula magica, questo, questo è importante sottolinearlo. Tuttavia è, è chiaro che dal mio punto di vista decrescita significa in qualche modo muovere verso questo progetto uh, di una società uh, in qualche modo sostenibile, no? quindi che, che abbia un bilancio ragionevole nelle proprie relazioni con la natura da una parte e che ovviamente risolva alcune delle contraddizioni diciamo, che appaiono invece insanabili nella società della crescita che sono poi ovviamente in qualche modo le contraddizioni legate all'accumulazione capitalistica. Per affrontare correttamente la questione del lavoro, la stessa parola lavoro probabilmente andrebbe messa in discussione perché non è difficile pensare qualcosa di completamente diverso un po' come noi pensiamo utilizzando la stessa parola che ovviamente no, per più di un secolo ha caratterizzato il lavoro per quello che oggi appunto è, cioè appunto un lavoro salariato più o meno precario, ma in cui appunto si dà una prestazione in cambio di denaro. Questa cosa qui, secondo me, può anche in una certa misura rimanere, no? non è che noi pensiamo. A una società in cui non esiste più il mercato questo sarebbe credo abbastanza assurdo no? No? cioè non deve essere il mercato il cuore della società questo è anche il discorso no? di polani può essere un utile eh, strumento diciamo così per scambiare alcune, alcuni beni alcuni servizi il fatto che però non esista un'alternativa a questo fa sì che ovviamente le persone siano, siano disperate no? si può forse usare questa parola perché non riescono ad immaginare se stessi al di fuori del, del, del lavoro per come è stato concepito del mercato del lavoro è chiaro che quando non si riesce più a uh, Stare al passo con la competizione, a fare profitto nelle forme tradizionali, ci si arrangia in vario modo, no? questo è quello che accade nel sud del mondo, in forme di economia grigia, di economia informale. E eh, è anche quello che sta accadendo nei paesi occidentali, oramai in Italia, questo eh, non, non lo si dice, ma su 4 milioni, mi pare, all'incirca di imprese l'80% di queste non è più in grado di fare profitti. Cioè questo significa che l'80% delle imprese italiane sono ormai imprese no profit e loro malgrado, no? C'è una piccola parte di imprese che continua a produrre, esportare sui mercati internazionali e quelle continueranno a farlo e ovviamente non, ci sono, non siamo preoccupati per loro, no? Ma per le altre, no? per, per il grosso della piccola media impresa italiana che è poi un'impresa spesso familiare, domestica quasi, no? Che oramai non ci sono più margini. Allora è chiaro che queste sono persone che non stanno più svolgendo un'attività economica allo scopo di un profitto No, di un utile, di una crescita come, come presuppone la teoria economica tradizionale ma che evidentemente stanno in qualche modo cercando di dare un, uh, no, un lavoro ai propri figli di mantenere un minimo di fedeltà a una propria, una propria storia, a certi, a certi valori ebbene ecco, questo già ci dice che c'è tutto un mondo economico che sta chiedendo delle risposte di senso no? cioè qual è il senso della mia attività e ovviamente anche trovare il modo per per campare no? io credo che l'economia solidale, tutto il mondo diciamo che ha già prodotto anche una quantità di esperienze, di, di, di testimonianze, no? le banche del tempo, la finanza etica, i gas, le reti di economia solidale in Italia, i distretti, tutto questo, tutta questa galassia che ancora fa una fatica enorme appunto a produrre lavoro, però ha una risposta di senso alle realtà economiche che invece hanno delle competenze, se vogliamo, anche eh, tecnologiche, delle conoscenze più ovviamente raffinate, ma che non sono più in grado di, di produrre profitto. Allora tutto questo mondo deve evidentemente, come dire, in qualche modo forse mescolandosi no, e, e, e dando luogo probabilmente a degli ibridi anche che ancora non, non conosciamo. Eh, consentire risposte di vita, ecco concludo, no? consentire risposte spendibili per i giovani, per le persone che non hanno più un lavoro nel mercato tradizionale, ma che abbiano in qualche modo un senso diverso, che è ovviamente il senso del mantenimento del bene comune, del, no? del, del, del, del attraverso relazioni di reciprocità e quant'altro che non ha più come scopo il profitto ma che consente ugualmente di fare economia questa è un po' la grande sfida soprattutto nei, direi, nei, nei contesti occidentali ovviamente anche affiancata a una qualche permanenza del mercato in, inteso in modo più o meno tradizionale e anche del, del settore pubblico che ha ovviamente delle funzioni che sono diverse sia da quelle diciamo del mercato che da quelle dell'economia del bene comune, dell'economia solidale, come, come la si vuole chiamare. Io credo che in qualche modo una combinazione nuova di questi tre elementi in cui il mercato e la crescita però non hanno più una dimensione centrale, ma solamente una dimensione subordinata, possa essere diciamo, una via eh, per eh, pensare davvero un'economia diversa che possa diciamo così, funzionare in un contesto che non è più un contesto di crescita.